Io investirei nella Lidl e voglio fare l'influencer della Lidola. Andrea riprendiamo a parlare di aspetti tecnici sul, sul canale eh, numero 1 o numero 2. Eh, vo volevo chiederti cosa ne pensi dopo aver parlato di come correre. 10 km in 50 minuti, cosa ne pensi di correre 10 km in 45 minuti? Ciao a tutti, intanto, diciamo che 45 minuti potrebbe essere un gol, come si dice, un risultato che ricercano in molti perché gli step sono correre 10 km sotto un'ora secondo me dopo fare i 50 minuti poi 45 minuti poi 40 minuti quindi diciamo e per di più eh, soprattutto per i nostri amici master 45 minuti certe volte poi con pochi allenamenti può diventare un obiettivo abbastanza probante se avessi a disposizione soltanto tre allenamenti a settimana come imposteresti diciamo, l'allenamento su quante settimane e eh, soprattutto poi Cosa faresti eh, du durante la settimana? Intanto hai tirato fuori i tre, eh, i tre giorni a settimana che era quello che pensavo anche io perché in effetti eh, prendiamo il, il master che vuole fare 45 perché parlandoci chiaramente 45 minuti uno che si allena 5 volte o 6 alla settimana ci arriva tranquillamente. Per uno che si allena tre volte a settimana comincia a diventare un, un obiettivo importante. Intanto vi ricordo i Coffi perché sono uscite le nuove chiodate di Adidas che voglio provare e le voglio io, quindi più i Coffi arrivano meglio, eh? Assolutamente fai bene, sono, sono le Avanti e tra l'altro, come già ho detto, doveva arrivarci una seconda scarpa, eh, sempre eh, tedesca, non c'è ancora arrivata, comunque nei prossimi giorni eh, faremo l'unboxing anche di quella, Ci, vengo a Garbagnate perché eh, so che devi andare al campionato italiano, cerco di farla prima che tu vada al campionato italiano. Quindi niente, tre, tre, tre sedute di allenamenti uh, in una settimana, anche lì si spera a questo punto il martedì, il giovedì e la domenica più o meno, o mercoledì, venerdì e domenica. In questo caso terrei sempre più o meno come come corpo della settimana o lungo la domenica e i due lavori di settimana Uh, di, di ripetute lunghe con recuperi attivi o comunque quelle che chiamiamo variazioni di ritmo fartlek non lascerei spazio al lento in questo caso piuttosto se mi sento stanco lavorerei con dei fartlek dove metto la, la proporzione tra, tra lento e veloce più spostata verso il lento a livello di ritmi eh, 45 minuti sono 4,30 km al chilometro, come imposteresti gli allenamenti di qualità in settimana e anche come imposteresti il lungo? Allora il lungo lo imposterei relativamente uno libero e l'altro invece un pochino più svelto o magari con un finale in variazioni, quello svelto starei sui 5-10 circa perché comunque diventa abbastanza pesantino per uno che deve puntare i 4,30 però arriverei a fare dei lunghetti importanti anche 18-20 km magari quello da 20-22 km lo farei lento lento senza guardare i ritmi mentre quelli un pochino più, più svelti li farei sui 18 km ovviamente più o meno a tre quarti di preparazione, prima Ah, possono andare bene anche come, come progressione 16-18 km di, di lungo gli allenamenti in settimana sicuramente uno farei un medio e per uno che deve fare 4,30 km sui, sui 10 km deve essere un 12 km a 4,50 magari partendo 4,50 km cercando di farlo un po' in progressione da, dall'ottavo km in avanti e l'altro allenamento invece farei o dei fartlek, quindi senza guardare i tempi ma mantenendo la parte lenta un pochino più svelta. Quindi magari eh, corro la parte lenta a 5, la parte svelta quanto riesco, l'importante è che dopo faccia il recupero a 5. Oppure degli allenamenti a, a ritmo, quindi o dei 1000 con recupero jogging relativamente leggero, eh, corto quindi poco più forte del ritmo gara col recupero un minuto oppure quelle che a me piacciono di più sono, sono le ripetute sui 2000 quindi 5x2000 o 3x3000 a ritmo gara o un attimino più forte se nel caso dei 2000 soprattutto il 3x3000 lo, lo riproporrei nelle ultime 4 settimane di allenamenti per capire se davvero o il 4.30 sulle gambe. Secondo te in settimana qua, quale dovrebbe essere il, la quantità allenante per, per il podista medio? Quanto tempo dovrebbe dedicare a, a svolgere queste attività di qualità? Il problema è che su tre allenamenti a settimana non possiamo fare l'80-20 di cui si parla spesso e qua di necessità virtù però diciamo che abbiamo un sacco di giorni di, di scarico per quello che dicevo di fare dei lavori non al fulmicotone ma comunque con dei recuperi sempre attivi e svelti, i lunghi comunque non, non con dentro dei lavoroni e le ripetute eh, sempre abbastanza voluminose, quindi 8000, eh, 5200, 3x3000 che sono sempre dagli 8 ai 12 chilometri di, di ripetute, quindi alti volumi e relativamente poca intensità. Mi hanno chiesto, parecchie persone in effetti, eh, vedendo alcuni degli influencer che fanno 10x200 15x150 o comunque attività di, di questo tipo, magari a più alta intensità si è suggerito fare questo, questa tipologia di, di attività e eh, come penso uh, io no, perché no? Se lo sai benissimo, a me vengono i brividi quando, quando vedo i lenti chiusi in progressione, i lenti con, con uh, gli allunghi finali. Uh, mi, vengono, mi vengono i brividi perché credo che il lento sia l'allenamento la, la, più. un allenamento di relax, solo sedute da 10x200 le trovo davvero inutili per un master. Perché uh, il grosso problema del master è la tenuta poi in gara, quindi non la velocità, perché 10x200 per assoluto li potrebbero far più veloci di me con lo stesso recupero. Il problema sia dopo nel, nella tenuta in gara. Quindi fare 10-200 in... Uh, sparo un numero in 36 che 3 al chilometro potrebbero essere capaci tutti poi invece fare 3 al chilometro sui 10.000 è un po' più diverso invece a livello di testa tre settimane prima della, della gara comunque adesso ci sono parecchi 10.000 quindi magari per chi volesse gareggiare a settembre inizia a far caldo sicuramente ma a settembre ci sono parecchie gare cosa suggeriresti come test? un'altra gara oppure eh, il famoso allenamento killer? allora il problema è che adesso arriva il caldo e l'allenamento killer diventa cioè killer nel vero senso della parola ci potrebbe essere gente che stramazza in pista però fondamentalmente io se dovessi andare a fare una 10 km per il tempo eh, la domenica prima e le settimane prima comunque il 3x3000 col 1000 finale o 5x2000 relativa, eh, leggermente più forte del ritmo gara eh, li farei sempre per capire a che punto sono arrivato è ovvio che adesso col caldo e tutto diventano davvero impossibili quindi o si fa la sera appena va giù il sole o se ne è comunque un allenamento davvero troppo stressante. Il problema sia nel fatto che eh, si va un po' alla cieca adesso da, a gareggiare quindi l'unica forse potrebbe essere che faccio una gara su 5 km e poi ci aggiungo all'incirca 10 secondi per fare 10.000. Supponiamo che la persona che ci sta guardando Abbia un personale di 46. Eh, quali ulteriori eh, accortezze gli suggeriresti? Posso dargli qualche consiglio? Sicuramente, eh, soliti consigli che do sempre: è di allungare almeno di uno o due chilometri le corse lente e magari di aggiungerci qualche. qualche chilometri in più anche nelle ripetute quindi eh, magari il 3x3000 farlo diventare un 3x3000 e 300 metri 3400 metri sempre a ritmo di 4 e 36 circa eh, sperando di, di poi avere quello, eh, quello scalino di miglioramento più avanti è inutile fare il 3x3430 diciamo se valgo 46 ne faccio uno ne faccio metà del secondo e poi prendo e me ne vado sotto la doccia, quindi eh, il mio vero consiglio forse è non pensate di allenarvi per fare 45 ma allenatevi in progressione partendo dai 46 che realmente avete nelle gambe e cercando con gli allenamenti, con i volumi, con le ripetute di, di migliorarvi. Chiaramente se aggiungessero a un mese dalla, dalla gara un quarto allenamento eh, diventa più probabile che questa persona possa scendere di, di un minuto, sei d'accordo? Di certo c'è solo una cosa nella vita Max, <ride> però bisogna stare anche attento al quarto allenamento, io lo dico sempre, bisogna, bisogna attaccarlo eh, per gradi, quindi anche lui in progressione, quindi cominciare a fare delle uscite almeno da 30 minuti a vedere come reagisce il corpo, perché comunque è uno stress in più e può arrivare a fare i 40-50 minuti. Non è certo che questa persona possa migliorare di un minuto, è, è certo che potrebbe, potrebbe migliorare. Eh, ripeto, secondo me è comunque migliorando nelle ripetute, quindi invece che fare 10-200 con recupero un minuto, fare 10 volte 200 con recupero un minuto in corsa lenta svelta è sicuramente più allenante per uno che deve fare 46. Invece ultima domanda, tecnica di corsa eh, per chi eh, Diciamo un po' di motore non ancora evoluto. Eh, suggeriresti qualche esercizio particolare in modo tale da potersi eh, velocizzare grazie al miglioramento della tecnica? Ma eh, a parte che la tecnica la utilizziamo per migliorare l'efficienza o comunque eh, per allenarci muscolarmente lo sconsiglio vivamente a tutti se non c'è nessun tecnico capace di correggervi sul posto, è inutile che ci inventiamo di fargli schipo le calciate, vedo che nel mondo degli amatori non ancora evoluti, eh, ci sono un sacco di ex calciatori o ex cestisti che si improvvisano atleti si mettono a fare gli skip e lasciate perdere perché è davvero terribile vedervi e vedo che cioè, sul campo si riescono a migliorare tanti difetti ma allenandosi da solo rischiamo di fare solamente gli esercizi male che siano controproducenti. Andrea, invece secondo te quanto dovrebbe essere lungo il periodo di preparazione per chi parte da 50 minuti e invece arriva a 45? Dipende da, da che punto partiamo, se, se siamo uh, un personaggio che fuma, va al McDonald's e mangia panini a tradimento tutto il giorno, ci metterà magari uno o due anni per... Uh, per fare una 10 km decentemente senza infortunarsi mentre se, se sono comunque una persona che, che corre eh, abitualmente due, due volte a settimana eh, 5 km secondo me le tre settimane canoniche che diamo sempre come, come lasso di tempo secondo me vanno più che bene. E a questa persona suggeriresti eh... Di bere Coca-Cola oppure acqua? Allora l'acqua io la bevo sempre da, da frigorifero ultimamente, però la Coca-Cola zero io non so perché gli continuano a fare questa brutta pubblicità, io ne bevo tanta, bevo tanta Freeway della Lidl zero, zero calorie, uh, mi aiuta a bere fondamentalmente, tanti stanno facendo crociate ma alla fine è acqua sporca, quindi acqua sporca saporita e a me piace tanto. E preferisco quella che è quella con gli zuccheri dentro, che comunque sono zuccheri inutili. Ma investiresti in Coca-Cola o nella Lidl? Io investirei nella Lidl e voglio fare l'influencer della Lidl, anziché chi ha qualche aggancio dentro che gli giri il mio nome, perché io sono super entusiasta della, dei prodotti da sportivi della Lidl. E se ti dovessi mettere due bottiglie di Coca-Cola lì davanti, eh, sul. Sul tavolo da ping pong cosa ne faresti? Guarda, io ti dirò, io, io le berrei tranquillamente, sono sicuro che l'altra volta Ronaldo le ha spostate non perché la lo faceva male, ma perché erano fondamentalmente calde, perché erano chissà da quanto tempo lì e secondo me lui le ha spostate per quello, non perché non la voleva bere. Eh, va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e mi raccomando Cerca di gareggiare bene perché 45 minuti è difficile farlo sui 10 km. Ah, sai che l'altra volta ho fatto una 10 km che ho fatto 35 minuti, era talmente su e giù che è stata dura, quindi dipende poi quante salite ci sono su questi 10 km, Sceglietevele i piatte, le gare. Assolutamente, non andate al campionato italiano a Paratico perché è un casino. Direi, direi proprio di sì. Ciao! Ciao!